A tutti sono candida bentornati sul mio canale e questo è il video che faccio dopo le, le, le festività natalizie eh, avrei voluto già pubblicare giovedì scorso ma ahimè sono stata, sono stata un po' presa in daffarata e non sono proprio riuscita a farlo spero che abbiate passato comunque delle, delle buone feste e che siate pronti a ricominciare per fare qualche lavoretto diciamo che come primo video ho deciso di fare una cosa semplicissima lo vedrete ma veramente semplice no? perché a volte io dico che le cose sono semplici e poi mi scrivono mi dicono ma non, non, non è poi così semplice Forse perché magari mi lascio un po'... Per me certe cose sembrano scontate in realtà non lo sono. Quindi, quindi magari a volte quando, quando dico che le cose sono semplici qualcuno può dire poi no, non è vero, saranno cose difficilissime. Questa volta no, è proprio un lavoretto così per riprendere che secondo me veramente può fare chiunque ed è una cosa molto carina. Vi volevo far vedere come ho fatto queste borsettine che per me sono state un successo. Perché eh, io le ho utilizzate durante appunto, le, le feste di Natale eh, come, come un regalino che ho fatto e, e che ho riempito con dei, con dei dolcettini, con delle cosine così di Natale. Eh, però diciamo che anche se è passato il periodo mi viene in mente anche se forse siamo già un po' in anticipo ehm, siamo, sì, in effetti siamo ancora parecchio in anticipo però immaginatele per esempio eh, riempite con degli ovetti di cioccolato per Pasqua voi fate il vostro regalo vi assicuro che almeno nel mio caso è stato apprezzatissimo è stato un successo e, e vi posso garantire che lo sarà e vedrete adesso come realizzarle è molto semplice quindi è una cosa fattibilissima hanno proprio vedete l'apertura così io l'ho fatta con un elastichino ecco che adesso mi si è anche staccato lo rincollerò adesso vabbè qui all'interno adesso io ho, questo l'ho utilizzato così per conservare le mie buste però vedete All'interno avete questo contenitore che vi serve... Cioè immaginate, adesso io ho detto i cioccolatini, le ovetti di Pasqua. Però veramente potete utilizzarlo per, come contenitore per mettere qualsiasi cosa che vogliate regalare. E, quindi veramente gli usi sono, sono infiniti. E, allora, perché è semplicissimo? Perché adesso vi farò vedere come realizzare questa, questa borsetta utilizzando solo un foglio di carta scrap 30,5 x 30,5 questo foglio vi servirà per fare tutta la struttura, manici compresi quindi per farlo basta un foglio e poi si può decorare come, come chiaramente si, si, si vuole cioè non... allora io eh, ho approfitto del video di oggi per eh, farvi vedere un, un, un dei fogli che ho messo sul mio eh, negozio online di, di Etsy, non so se gli avete già dato un'occhiata oppure se avete voglia andate a dargli, dargli un'occhiata cosa ho fatto? ho praticamente tra le, le cose che ci sono nel mio negozio ci sono dei download digitali che sono appunto dei download nel momento in cui appunto viene comprato il download si può immediatamente scaricare si può stampare tutte le volte che si vuole e uno dei, dei pacchetti di download digitali comprende diciamo questi otto fogli che sono praticamente delle pagine di libro che io ho timbrato e colorato a mano con pennarelli, acquerelli, eh, di tutto un po'. E, e ho fatto questi otto fogli che voi, che voi potete trovare nel mio negozio e potrete scaricare. Comunque nella descrizione del video vi lascio poi il link se volete andare a curiosare. E nello specifico i fogli sono sono questi questo kit che troverete è, è un kit che ha eh, ehm, come eh, dicitura diciamo la tonalità del rosso perché ho fatto tre kit uno con la tonalità azzurra uno con la tonalità rossa e l'altra con la tonalità mista dove ci sono i, i vari i vari fogli colorati in maniera così con, con varie tonalità però per fare questo lavoro io ho utilizzato vedete nello specifico questo foglio di farfalle Vedete che ho utilizzato sia strappato e messo qui sul, sui bordi, e anche questi pezzettini sono stati presi sempre dai miei disegni. Dopodiché, in questo caso della tag, che la vedrete anche su quello che vi faccio vedere oggi, come realizzare, ho proprio ritagliato una farfallina l'ho incollata sulla tag, quindi ho, ho utilizzato sia un pezzo del libro che una farfalla ritagliata, quindi alla fine questi fogli li potete usare un po' come, come vi viene in mente, diciamo, no? E quindi queste sono le farfalle, poi ecco all'interno, vedete, ho applicato il particolare della gabbiettina con l'uccellino, poi ci sono anche delle piume. Questi sono gli otto, gli otto disegni che ho realizzato. Oggi, nello specifico, utilizzerò... Eh, Dove? Non vorrei averlo dimenticato. No, questo qua. ecco, Utilizzerò questo di foglio per, per fare la, la borsettina che vi farò vedere di dimostrazione. Quindi, nella, eh, nella descrizione del... Del, del video vi metterò poi il link se volete andare a dare una sbirciatina potete farlo e, e questo è quanto quindi adesso vediamo come, eh, come realizzare la nostra la nostra borsetta allora quindi, tiriamo via i nostri fogli ah beh una cosa che vi posso ancora dire è questi fogli, eh, nello specifico, che sono proprio stampati come li potrete stampare voi, eh, io li ho stampati su una carta da 120 grammi, che è una carta leggermente più spessa di, che, di quelle che sono le soliterisme eh, di carta che trovate al supermercato per fare le fotocopie, eh, è un pochino più spessa e quindi dà una consistenza un po' diversa. Che, che, che magari è un po' meglio per, per fare questi lavori per non avere proprio la carta sottile ciò non toglie che anche con la carta sottile perché io l'ho utilizzata per fare altre cose potete, eh, potete stampare e usarla benissimo diciamo che se volete un consiglio comprerei una risma di carta da 120 un pochino più spessa generalmente quelle da 120 sono anche con una con un tipo di carta un po' più lucido, un po' più liscio, e quindi le stampe vengono meglio, vengono, vengono più belle. Allora, quindi partiamo dal nostro foglio di carta scrap, questo. Allora, in questo caso io ho utilizzato un foglio di carta tinta unita, eh, anche di questo vi metto poi ormai eh, lo sapete al, nella descrizione del, del video vi metto il link di tutto il materiale che ho usato così se volete vedere che cosa ho usato io nello specifico lo potete vedere altrimenti potete utilizzare tranquillamente i, i fogli che preferite quello che avete in casa come dico sempre allora come prima cosa vado a togliere il bordino che c'è su tutti i fogli Così, ehm, così avrò il mio foglio praticamente quadrato, in questo modo qui. ok Allora, adesso cosa andiamo a fare? Dunque, a questo punto il nostro foglio è quadrato. Io vado ad eliminare da ambo le parti due strisce da due centimetri ok quindi tolgo ora io posso toglierla posso togliere le due strisce dallo stesso lato ma nel caso in cui voi voleste fare la borsetta con una carta scrap decorata e quindi chiaramente vorrete tenere il vostro il vostro disegno al centro per esempio come preferite potete per simmetria tirare la striscia dall'altro lato così avete la vostra carta sempre tagliata in maniera simmetrica queste due strisce nient'altro sono che praticamente i manici della mia borsetta poi vi farò vedere come come li utilizziamo a questo punto io ho il mio foglio che non è più quadrato perché eh, ho tolto le due strisce da da, da, da una parte quindi ha un lato più corto allora cosa vado a fare dalla parte più corta vado a segnare quindi a fare un piego a 6 cm e mezzo per parte quindi io vado a 6 cm e mezzo qui e vado a segnare un piego in questo modo allora, eh, io non so se avete per esempio, voi potete fare il piego come meglio credete, con un righello, vi potete segnare, io sto utilizzando la taglierina, non so se, per, tra l'altro mi, mi hanno chiesto più volte di fare un video sui materiali che sono necessari magari per iniziare con lo scrub booking, io non ho, non ho ancora avuto modo di farlo, magari prima o poi lo farò. Però magari vi posso, vi posso dire mh, così durante i miei video quello che io utilizzo e perché. Questo eh, per quanto mi riguarda è uno degli attrezzi che per chi fa lavori di scrap è fondamentale. Perché è misurare, tagliare e avere sempre la, la squadratura giusta del foglio è una cosa che proprio si, si fa in maniera veloce e, e senza questa taglierina eh, i tempi diventano decisamente più lunghi quindi questa è una cosa che io utilizzo tantissimo per lo più come vedete abbiamo la lama abbiamo la lama per tagliare il nostro foglio però possiamo utilizzare questa linea perché qua c'è una fessura no? di scorqua in mezzo che come vi ho fatto vedere con un qualsiasi attrezzo potete utilizzare per fare i pieghi della, della carta quindi per fare le buste, per fare gli album allora chi lo fa già eh, sa benissimo di cosa sto parlando chi magari all'inizio e non lo sa beh, può vedere come si può utilizzare questa, questa taglierina in vari modi e vi assicuro che proprio fa guadagnare tantissimo tempo quindi, cosa quindi tornando a noi vado a fare un piego a 6 cm e mezzo per parte sulla parte stretta del mio foglio quindi adesso vado di qua e anche da questa parte faccio 6 cm e mezzo 6 cm e mezzo e vado a fare il mio piego in questo modo. La carta la piegherò dopo. Mentre nella, nel lato più largo, quindi siamo sempre al 30,5, vado a fare la stessa cosa, un piego, ma a 11 cm e mezzo. Quindi 11 cm e mezzo da una parte e 11 cm e mezzo dall'altra. Così. Ok, a questo punto lasciamo la nostra taglierina perché dobbiamo ancora andare a fare un piego, esattamente dove. Allora, mettendo il foglio così, quindi praticamente sulla parte da 30,5, questo è un passaggio molto importante perché se fate il piego che farò adesso dalla parte sbagliata non, non, non viene più, più la borsetta quindi allora noi abbiamo in questo caso il nostro foglio che qua è 30,5 invece qua sarà eh, 26,5 perché abbiamo tolto 2 cm e 2 cm per parte quindi siamo con la parte lunga messa in questo modo cosa vado a fare? a partire da questo piego vado a segnare 6 cm con una matita, così quindi faccio 6 cm e poi vado a fare un ulteriore piego così obliquo, dallo spigolo che trovo qui, perché vi faccio vedere bene, no abbiamo fatto i 10, i 6, e chiaramente si è creato, qui si vede bene così, si è creato questo angolo, quindi a partire da quell'angolo lì, vado a creare un ulteriore piego sui 6 cm, in questo modo, così, Okay. e vado a farlo su tutti e quattro i lati quindi sei centimetri di qua così in questo modo qui ruoto il foglio e idem da quest'altra parte potevo anche segnarla direttamente con ah, questo proprio per evitare di sbagliare facciamo le cose più precise quindi in questo modo qui io vado a segnare uno e anche di qua l'ultimo 6 Così. Ok, adesso vado a piegare in realtà il cartoncino dove ho creato i miei pieghi. Allora volevo ancora farvi vedere una cosa: questa carta che io utilizzo, che utilizzo anche per fare gli album, la utilizzo per tantissime cose perché mi piace il colore perché questo marroncino si presta tantissimo bene a fare tutte le cose vintage, che sono le cose che io preferisco, quindi alla fine si, si tratta di... cioè per me va sempre bene per far tutto. Ha ah, la particolarità di avere due lati: i due lati che sono diversi. C'è un lato che non so se riesco a farvi vedere bene con la telecamera, ma direi di sì, che vedete tutto lavorato, è un po' goffrato. Invece l'altro lato è perfettamente liscio. Quindi in questo caso... Io voglio che la parte liscia ri rimanga nell'interno della borsetta e la parte goffrata bella sull'esterno. Quindi i piedi che vado a fare per realizzare la mia borsetta li vado a fare chiudendo la parte liscia all'interno. Questo ve lo dico perché nel caso in cui doveste usare una carta scrap di quelle fronte e retro con le due stampe, sapete che la parte che andate a chiudere è quella che rimane all'interno della borsetta quindi se voi volete che la parte che avete scelto eh, della carta rimanga fuori deve rimanere all'esterno quindi cosa faccio? vado a chiudere i miei pieghi vi Mi schiaccio bene ecco questo a proposito di materiale per lo scrub booking è un altro attrezzino piccolino che è fondamentale avere di osso e vi permette di schiacciare bene i pieghi cosa che con questo fate in maniera velocissima e benissimo e quindi per fare gli album, per fare qualsiasi cosa direi che per quanto mi riguarda, secondo chiaramente il mio punto di vista insieme alla taglierina che vi ho fatto vedere prima è uno degli attrezzi che assolutamente bisogna avere quindi andiamo a piegare bene così facciamo tutti i nostri pieghi adesso chiudiamo anche dalla parte dei, degli 11 cm e mezzo che avevamo fatto così in questo modo ok e cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a creare anche il piego dove abbiamo fatto la linea obliqua allora praticamente la borsetta verrà sviluppata in questo modo quindi praticamente questi pieghi qua abbiamo detto che questo è l'interno della borsetta perché immaginate poi la borsetta chiusa quindi la, la mia parte liscia è l'interno i pieghi che ho fatto sul, sulla parte obliqua questi qua devono chiudere verso l'interno in questo modo quindi io cosa faccio? vado vedete anche in questo caso mi, se non avete questo vi, vi attrezzate con qualcos'altro ma vedete che viene comodo semplicemente fare così per segnare il piego che abbiamo fatto obliquo quindi andiamo a farlo anche di qua chiaramente avendo già segnato il piego in un attimo lo potete evidenziare perché l'abbiamo già fatto l'abbiamo segnato quindi vedete questo lavoro qui anche dall'altra parte faccio la stessa cosa prendo il mio il mio piego e lo evidenzio così 1 e 2. così ecco, una volta che noi gli abbiamo dato vedete la forma giusta possiamo benissimo fare questo lavoro qui sempre con il mio attrezzo o con quello che preferite andiamo proprio a schiacciarlo ulter ulteriormente in questo modo così perché adesso dobbiamo andare ad incollare quindi se voi avete questa parte che è ben schiacciata vi rimane poi più semplice incollare il tutto adesso vedremo come quindi andiamo a schiacciare bene tutti e quattro i lati così in questo modo qua ok quindi vedete che questa praticamente è la mia borsetta. Già a posto, già fatta. Quindi, come procediamo? Allora, dobbiamo andare ad incollare questi lembi. Però, però, c'è cioè un però. Se noi vogliamo decorare la parte interna, se avete usato una carta scrap doppia e non volete decorarla, non c'è problema, passate subito all'incollaggio. Ma nel mio caso specifico, io voglio decorare questa parte, come ho fatto nell'altra mia borsetta, con un pezzo della mia carta. Quindi, prima di andare a chiudere, prima di andare a chiudere eh, la, mia, la mia borsetta, cosa faccio? Vado ad incollare le parti che mi interessano in questo punto. Nello specifico ho deciso di incollare queste due parti qua, giusto per creare un motivo. Questi sono pezzi che ho ritagliato dai miei fogli, quelli che vi ho fatto vedere prima. Quindi vado subito ad incollare. Allora, uso questa colla, la classica colla per la carta, perché per incollare carta, carta su carta una delle carte migliori delle colle migliori perché non, non sporca rimane piatta, si attacca bene, si fa in fretta. Quindi vado semplicemente ad incollare questo particolare così, lo incollo tipo qua così. Ecco, vedete questo attrezzo che serve anche per schiacciare bene. Per far riprendere le pieghe cioè vi assicuro che è veramente fondamentale e poi andiamo anche ad incollare questo piccolo particolare che io ho ritagliato e poi sporcato come faccio sempre con il mio con la mia eh, con il distress photo vintage questo lo incolliamo qua così a posto Allora, un'altra cosa che voglio fare prima di andare ad incollare è appunto sporcare tutti i bordi e tutti i pieghi della mia borsetta con il vintage photo di stress Inc per dargli questo effetto un pochino più vintage quindi vado a ripassare tutti i miei bordi Allora, come vedete ho sporcato proprio tutti i bordi, quindi anche le pieghe, le pieghettine interne, perché voglio che quando chiudo la mia borsetta dappertutto si veda... Eh... La, il distress sul, sugli spigoli però anche qui è una questione, una, una cosa a vostra discrezione potete passare il, il, il tampone dove vi piace oppure addirittura non passarlo se usate un altro tipo di carta scrap come, come volete quindi a questo punto cosa facciamo andiamo ad incollare questi lembi in questo modo quindi con la mia colla stick vado ad incollare è anche comoda la colla questa perché si può passare in questo modo, si può passare direttamente sul bordino in maniera semplice, così. Ecco. E poi, aiutandomi sempre con il mio osso, vedete, vado ad incollare, così. E vado a farlo su tutti e quattro i lati, in questo modo qui. Così. e anche dall'altra parte adesso rimane un pochino più chiusa perché chiaramente con i due lembi dall'altra parte già chiusi ma è molto niente di non rimane per niente difficile non, così andiamo ancora a dare un po' di forma qui al piego già che ci siamo dall'altra parte l'ultima così ok in questo modo qua bene a questo punto vedete che l'interno rimane decorato e la mia borsetta la base della mia borsetta è praticamente realizzata ora immaginatela con una carta scrap tutta disegnata tutta che teoricamente attaccate i manici e, e il gioco è fatto quindi volendo non si può, si può anche fare senza utilizzare troppa decorazione però non è il mio caso perché io la voglio decorare ancora un pochino allora eh, ho già per fare più fretta ho già eh, ritagliato delle parti che voglio che voglio attaccare così così così non perdiamo tempo allora voglio mettere questa qui tipo e questa qui così quindi con la mia colla vado ad attaccare così mentre facciamo il resto si attaccano anche bene le parti in questo modo così e così poi tra l'altro questi fogli che vi ho fatto vedere veramente li potete usare nei John journal, negli album per fare decorazioni per adesso. questo è un modo che io vi faccio vedere perché era, era per usarli in un, modo, in un modo un po' diverso da quello che può essere uno standard però veramente le, le applicazioni sono, sono tantissime e ho ritagliato ecco questa parte che voglio applicare sul, sul davanti e sul dietro della mia borsetta Ah, ecco una cosa vi voglio far vedere vi voglio far vedere una cosa perché è importante nel caso doveste usare i miei, i miei fogli c'è cioè un sistema che poi ognuno fa come vuole eh, però eh, ve lo faccio vedere perché perché comunque è una cosa semplice prendiamo questo ad esempio allora, io non utilizzo la forbice per tagliarli. Perché? Intanto, eh, vabbè, da una parte avete proprio il libro strappato, quindi avete, dov dovete strapparlo in modo da riprodurre. Però anche dal, eh, per riprodurre lo strappo del libro. Però anche dall'altra parte, no? dove, dove c'è la pagina liscia. E invece di tagliare, che magari non viene bene, io faccio semplicemente in questo modo. Praticamente con un righello. Cioè, questa è una cosa che vi dico così, giusto per così, praticamente strappo in questo modo voi non avete la linea netta ma sul libro è sempre bello non avere la linea, la, la, il taglio netto infatti vedete, io poi ho passato il distress rimane questo effetto e così ci mettete veramente un attimo a, a strappare in questo modo così e voi avete il vostro libro strappato sembra veramente una pagina quindi io se doveste usare questi, vi consiglio anche per le altre cose di, di farli in questo modo. Poi, se volete tagliare con la taglierina, con, con, con, con la forbice come volete, potete farlo, però, io tendenzialmente il libro, anche quando lo uso direttamente perché uso direttamente delle pagine, lo strappo sempre in questo modo perché mi piace di più. Questo era giusto, solo così un consiglio. Allora torniamo alla nostra borsetta, <coughs> quindi dobbiamo incollare queste parti che io già ho strappato come vi ho fatto vedere e poi decorato con il tampone della Distress in questo modo qua <coughs> scusate <coughs> aiuto speriamo che non mi stia venendo l'influenza visto che non mi sento tanto bene e che c'è tanta gente ammalata ma speriamo di no <coughs> allora, prima di incollare però la parte sul davanti e sul dietro della borsetta dobbiamo ricordare che dobbiamo andarla a chiudere quindi, quindi dobbiamo Dobbiamo andare ad attaccare l'elastichino ehm, con eh, il, il gioiellino qui per, per agganciare l'elastico. Quindi lo facciamo subito, prima di andare ad incollare le parti, le parti sovrastanti. Allora, partiamo dall'elastico. Io ho utilizzato uno di questi elastici così sottili, che sono quelli che utilizzo quando, quando faccio le midori quindi ne tagliamo un pezzo piccolino, così e lo andiamo ad inserire no, lo taglio un po' più lungo perché visto che prima si è staccato probabilmente sono stata un po' pignola nel, nell'elastico che ho lasciato all'interno e quindi lo tagliamo un po' più lungo così in questo modo qui allora abbiamo due possibilità o lo incolliamo sull'interno della borsetta e poi andiamo ad attaccare una fascia per chiudere perché non si veda appunto dove ho incollato oppure lo attacchiamo direttamente sull'esterno della borsetta e andiamo poi a coprire con la carta che voglio mettere sul retro però io personalmente preferisco metterlo nell'interno perché anche qui mi piace mettere un pochino di decorazione e metterò semplicemente una striscina di libro. Quindi dobbiamo andare ad incollare l'elastico qui, in questo modo. Utilizzo del biadesivo, così sono più tranquilla perché rimane più fermo. Quindi utilizzo una striscettina di biadesivo, questa così. voi chiaramente potete utilizzare quello che vi fa più comodo no, questo quello più lungo, così e quindi ho anche il riferimento del centro perché avendo appunto tagliato il mio piegato la mia, la mia borsa in questo modo io ho il riferimento di quello che è il centro della mia borsetta quindi vado ad incollarlo in questo modo qua, così ok incolliamo qua col biadesivo e poi dopo utilizzerò il biadesivo anche per incollare la parte la parte sopra allora per quello ecco non ho preparato le due strisce non le ho preparate quindi possiamo farlo subito così vediamo quello che vi dicevo come strappare allora posso fare in questo modo lo facciamo così pensavo di averle preparate invece me le sono dimenticate perché magari io cerco di preparare subito un po' di cose così non... ecco, per esempio possiamo tenere una striscia come questa così qui abbiamo lo strappo del, della pagina quindi glielo facciamo più o meno che riprende mio tampone. Eccolo qui. Vado a sporcare. Io sporco sempre tutto con il tampone. Questo perché con uh, il vintage photo perché per me diventa tutto più. Mi piace tutto di più È evidenziato con uh, col tampone intorno. E vado ad incollare, vedete la mia fascettina qua? In questo modo quindi allora iniziamo a togliere il biadesivo perché sennò alla fine mi dimentico e vado a mettere la mia colla sul, sulla mia strisciettina in questo modo così ok e andiamo ad incollare così a posto Vedete non so cosa ne pensate voi ma per me è più carino mi piace di più finito così dall'altra parte andiamo ad incollare di nuovo il nostro pezzo però prima dobbiamo andare ad attaccare il mio bottoncino con il quale andare a fermare l'elastico allora prendiamo tipo questo io ho utilizzato questi che hanno le due alette di fermo questi qua fatti così, con le alette, vedete, in modo che rimangano ben fermi. Io adesso cosa faccio? Vado a bucare al centro, in questo caso non ho riferimento, ma facciamo così. Allora, questa è venuta circa, boh, 13,6, ok. Quindi prendiamo il mio punteruolo, ok, e vado a bucare, sono in questo punto qui, più o meno, così. Anche un po più in basso ok quindi vado qua buco e vado ad inserire il mio bottoncino anzi no no voglio fare un'altra cosa allora prima di chiudere dietro devo decorare la parte sul davanti perché perché voglio mettere del pizzo e se voglio mettere del pizzo il bottoncino devo metterlo sopra il pizzo quindi eh, devo, farlo, devo farlo prima allora questa è la parte che voglio utilizzare per per decorare la mia pagina, quindi facciamo così vado a incollare prima questa, questa parte qui quindi mettiamo la colla tanto è un'operazione che facciamo in fretta, vedete che è tutto molto veloce, poi io nel frattempo spiego, parlo, ma se vi mettete a farla da sole cioè io vi assicuro che ci ho messo pochissimo a farle sono molto veloci quindi vado ad incollare questo, la mia, la mia decorazione sul frontale e poi voglio andare ad attaccare un pezzettino di pizzo qui per farla così mi piaceva l'idea quindi vado a tagliare il pizzo un po' bene perché se no rimane visibile e non rimane bene quindi facciamo così ok e qui tagliamo qui è sufficiente direi ok andiamo ad incollare così per incollare il pizzo non utilizzo questa colla ma utilizzo questa perché così rimane rimane un pochino più fermo e si incolla immediatamente quindi metto proprio una strisciolina di colla così a posto anche perché poi dobbiamo andare ad incollare sopra i manici che faranno ancora più da presa per cui questo pizzetto non si muove più e questo lo vado ad incollare qua così ok? ecco in questo modo a questo punto si vede ancora il mio foro posso andare ad appiccicare il mio bottoncino ad attaccare il mio bottoncino quindi infiliamo bene dentro così eccoci perfetto in modo che rimanga vado ad aprire le alette in questo modo ok e nello stesso modo di prima vado a fissare col biadesivo così vado a fissare col biadesivo e vado a chiudere anche da questo lato con la mia striscia di libro che adesso vado a ritagliare allora questa non va bene perché dovunque ho eh, la piuma che non, non è il caso di utilizzare perché non c'entra nulla quindi vado a prendere un altro mio foglio che potrebbe essere ecco che potrebbe essere questo qua che vedete ha una parte ha una parte libera e vado a tagliare la mia striscia di nuovo quindi eh, anzi, facciamo così, taglio proprio tutta una parte scritta quindi facciamo così e tagliamo tipo, direi così va bene vedete che non sto neanche a misurare neanche a... perché tanto non, non è fondamentale ecco vado a strappare i due lati, proprio così in maniera molto semplice uno e due e vado a sporcare con il mio distress ok così abbiamo anche il bordino per chiudere l'interno del secondo lato della borsetta perfetto quindi togliamo tutto togliamo il biadesivo che puntualmente me lo dimentico se non lo tolgo subito pazzesco e poi vado a mettere la mia colla ok e vado ad incollare quindi questa rimarrà così per cui mettiamo la scritta giusta la mettiamo così in modo che quando si apre anche dall'altro lato rimane ben visibile perfetto ok quindi adesso praticamente la nostra borsetta si può anche chiudere in questo modo adesso alla prima volta deve solo farsi il posto per l'elastichino voi magari potete utilizzare un nastro quello che volete così eccoci vedete dobbiamo andare a decorare la parte posteriore ed andare ad attaccare i manici e abbiamo quasi finito quindi la riapro un attimino Allora, parte posteriore come prima quindi semplicemente Andiamo ad incollare questa carta qua, così, mi raccomando, l'unica cosa dovete incollare bene sui bordi, ma vedete che io tengo un altro pezzo di carta sotto, così vado bene oltre, tanto quello è un foglio di carta che poi posso buttare via, si fa in frettissima e si... E tutti i bordi sono perfettamente incollati perché sennò si alzano i bordini e poi non è bello sembra un lavoro fatto male e anche qui vado a tagliare il mio per coerenza il mio pezzettino di pizzo qui così tagliamolo qua ok vado a mettere un filino della mia colla così ok e incolliamo in questo modo a posto questo qui in un attimo e poi asciutto ok quindi adesso non ci resta che fare cosa i manici vediamo come gestire i manici allora questa lasciamola così così nel frattempo si asciuga bene allora prendiamo di nuovo la mia taglierina così allora chiudo un attimo la colla perché così non si asciuga nulla allora cosa avevamo preso? due strisceltine da 2 cm sono troppo lunghe perché questi manici verrebbero veramente lunghi a me piacciono i manici un pochino più corti ma ciò non toglie che voi potete farle come volete io vi dico come li ho fatti io poi decidete voi come com di che lunghezza farle io ho tolto 4 centimetri da, dalla mia striscia quindi vado a togliere ah, mi si è piegato qua ho troppe cose sul tavolo quindi 4 centimetri in meno di qua e 4 centimetri in meno di qua così poi cosa ho fatto? nello stesso modo di prima sono andata a segnare praticamente a 2 centimetri così un piego quindi 2 centimetri da una parte e 2 centimetri dall'altra ok? su tutti e due i manici delle borsette così quindi vado a piegare per dare un, un segno diciamo di dove devo andare ad incollare il manico semplicemente così e così e adesso sempre con il mio osso Vado a fare un piccolo una piccola, eh, tenendo premuto molto poco perché altrimenti la carta diventa sapete come quando si fanno i, i nastri per eh, come si arricciano i nastri per fare i pacchi quindi una cosa molto leggera. Vado proprio a fare ecco una cosa così in modo che la mia carta prendi questa forma. Nel caso non aveste questo, comunque potete farlo vediamo un po', vedete anche. Così, con le mani, adesso non è, io ve l'ho fatto vedere qui in un attimo, però non è detto che bisogna per forza, anche così, vedete che comunque la piega l'ha presa e va bene lo stesso. Ora vado a mettere del biadesivo, perché così sono più tranquilla che tiene meglio, preferisco. Quindi vado a tagliare due pezzi di biadesivo, per una, una, una, una un manico, e due pezzi di, di biadesivo per l'altro, li attacchiamo. Ah beh no, ho ancora dimenticato una cosa assolutamente devo sporcare tutti i manici col mio distress che non può mai mancare e certo lo stavo dimenticando così assoluto quello che utilizzo più come colore, il vintage photo, poi in realtà eh, ce l'ho anche di altri colori perché chiaramente a seconda delle carte che usate eh, i bordini vanno fatti del colore giusto, però diciamo che questo è quello, il vintage photo trovo che sia il distress, quest, del, dei distress è quello che veramente ha più utilizzo perché i marroni alla fine vanno bene con tutto e quindi, e quindi lo utilizzo tantissimo. Allora adesso vado ad attaccare i pezzi di biadesivo che non riesco mai ad aprire, ma adesso mi sono comprato un attrezzino che non mi è ancora arrivato che teoricamente mi dovrebbe aiutare, se poi lo provo e funziona ve lo faccio vedere in un prossimo video. Ho comprato un attrezzino che serve per da una parte fare questo lavoro qui, quindi togliere eh, il biadesivo in maniera facile, quindi spellicolare in maniera facile gli adesivi e dall'altro lato invece serve per eh, prendere con facilità non so, non so bene con quale tecnica perché ripeto non mi è ancora arrivato eh, tutti i vari strass i, le paillette quindi per poter prendere con facilità puntandoli sollevando la paillette e lo strass ad andare ad, ad incollare esattamente dove vogliamo perché in caso contrario io adesso mi sono mi sono attrezzata in maniera veramente molto molto rudimentale però mi scappano sempre quindi una, non vengono sempre un granché. allora eh, quindi come facciamo andiamo ad attaccare il mio la mia la mia prima striscettina allora togliamo il biadesivo da tutte e due le parti intanto così e così eccoci ce l'abbiamo fatta ora un, aiutandoci con un righello io mi aiuto con questo righello qui cosa vado a fare vado ad appiccicare la mia striscia il mio il mio quadratino che ho, che ho segnato quindi ho bene il riferimento a due centimetri dal bordo a due centimetri dal bordo che segno con vedete a due centimetri segno il mio. E, e, e avendolo piegato ho esattamente il riferimento anche del bordo della, della borsettina quindi incollarlo cioè attaccarlo nel, nel posto giusto diventa veramente semplicissimo e idem vado a fare dall'altra parte tengo qua i due centimetri facciamo così piego il mio, il mio manico così Adesso per tenerlo vicino alla telecamera mi viene un pochino più, ma vedete che riesco a farlo anche riuscendo, ten tenendolo in mano in maniera precaria, non c'è problema. Dopodiché vado ad incollare in questo modo. Idem dall'altro lato. Quindi, via biadesivo. due centimetri così e due centimetri così a posto e anche i nostri manici Sono incollati facciamo un po di pulizia chiudiamo intanto la borsettina dopodiché chiaramente ci sono allora già questa così vedete che direi che già è, è ben decorata. Ho fatto ancora una cosa che mi piaceva da, da utilizzare come decorazione, ve la faccio vedere se la trovo. Non la trovo più, Eccola qua. Ho fatto anche qui la tag con, dove ho incollato sopra del, del pezzo di libro e poi ho ritagliato una delle farfalline come quelle che ho utilizzato nell'altra borsettina. E adesso con uno spago la vado ad incollare ad attaccare qua non ad incollare ma faccio semplicemente così faccio passare e vado ad annodare in questo modo così come ho fatto dall'altra parte in modo che rimanga va bene così e poi vado a tagliare il sovrappiù del dello spago così e direi che posso ritenerla finita anche questa quindi fatta così ho utilizzato un'altra carta vi faccio vedere vicino anche l'altra così le vedete insieme chiudiamo così Adesso dovrò andare ad incollare nuovamente la parte che mi si era scollata qui del manichino. Ok, niente, devo, devo aggiustare questa parte. Adesso lo faccio. Comunque, queste sono le due borsettine. Datene. Ve la faccio vedere anche solo così. Ecco, così avete l'effetto. 1 e 2. E credo che questa volta non possiate dire che, che non era veramente semplice, perché eh, vi assicuro che ci va più tempo così a, a spiegare, a far vedere che a farle. Sono velocissime, vedete anche che, che il materiale da utilizzare è minimo e comunque mi sembra un'ottima idea per fare qualcosa di carino, per utilizzarle come poi si possono utilizzare come meglio si vuole, quindi gli usi sono veramente infiniti. Quindi anche il video di oggi è terminato, eh, lasciate se vi fa piacere un commento perché sono curiosa di sapere se questo lavoretto così semplice semplice vi è piaciuto e eh, se avete dubbi o avete qualcosa da chiedere come al solito come dico sempre scrivete e cercherò di rispondervi il, il più in fretta possibile. Eh, se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere iscrivetevi così continuerete a, a farlo crescere.